Ciao a tutti, mi chiamo Susi, ho 28 anni e vivo a Roma. Ho conosciuto Web2Foundation tre anni fa quando ho fatto la mia prima esperienza in Camerun dopo la laurea e sono venuta a conoscenza di questa organizzazione, di questo progetto al villaggio di Bangu. Sono rimasta molto impressa per la sua concretezza e per il suo lavorare veramente per lo sviluppo di questo villaggio. Quindi quest'estate ho deciso di eh, partecipare come volontaria eh, lavorando sia come educatrice per i bambini e per i lavoratori dell'ospedale di Bangua eh, sia riguardo alla situazione dell'acqua del villaggio e anche riguardo alla situazione del commercio in questo piccolo villaggio. E questa esperienza mi fa eh, crescere molto a livello personale soprattutto perché eh, mi ha fatto venire a contatto con delle realtà che difficilmente riuscireste ad immaginare senza venirne a contatto in prima persona e per questo motivo vi invito a partecipare al progetto eh, per la vostra crescita personale e anche per una, sfida, eh, una vostra sfida eh, personale al fine di conoscere com'è il mondo al di fuori della vostra zona di comfort. Gracias. Gracias.